GP d'Italia, cambio di Poo per Van Dorne che avrà 25 posizioni di penalità in griglia. Stoffel Vandorne avrà 25 posizioni di penalità sulla griglia di partenza e dovrà quindi partire dalle ultime file dello schieramento oggi al GP di Monza, dove si trova anche il compagno di squadra Alonso. Il pilota della McLaren ieri si era ben comportato nella qualifiche, portando sorprendentemente la sua McLaren al Q3, alla fine era arrivato un ottimo ottavo posto per il belga. Sul finire della sessione però Van Dorn aveva informato i box di una perdita di potenza. La Honda questa mattina, dopo aver fatto tutti i controlli del caso, ha deciso di sostituire la Pudi Vandorne, che quindi dovrà scontare 25 posizioni di penalità sulla griglia e partirà al 18 grado posto. Gran premio quindi in salita per la McLaren, che vede i suoi due piloti relegati sul fondo della griglia a causa delle penalità subite. Da ricordare inoltre che Van Dorn aveva già sostituito interamente la sua pull la scorsa settimana in Belgio, e che quindi la rottura di ieri è avvenuta su un motore relativamente nuovo e con poco chilometraggio.